La Domenica delle Palme, in questa grande celebrazione che apre le liturgie della Settimana Santa, noi entriamo, in certo senso, attraverso quella porta, quella porta che ci, ci mette nella città di Gerusalemme, quella porta attraverso la quale, quale Gesù è passato a cavallo di un asino, come sappiamo i fatti ci ricordano proprio... Di questa inneggiare al Messia, lo, tra, lo colgono come un re, con i canti, con il flettere dei rami degli ulivi, questo continuo oscillare, questo tributo, questa gioia che accompagna l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, in qualche modo viene anche ripreso dalla liturgia. Ma al tempo stesso noi assistiamo a una grande contraddizione, poiché quello stesso popolo che acclama, che è in festa per la venuta, del Messia perché così lo riconosce, lo accoglie, poi diventa, diventa omicida perché eh, inneggia la crocifissione, perché esalta il male, in qualche modo viene in qualche modo condizionato. Beh, possiamo dire che queste contraddizioni. Questo, questo alternarsi di bene, e male, di luce e tenebra è in ciascuno di noi e che noi dobbiamo fare anche in qualche modo i conti con noi stessi quando ci accingiamo a vivere i misteri della fede, poiché dobbiamo riconoscere che siamo impastati di peccato, che siamo creature fragili e che anche noi possiamo ritrovarci nella situazione di coloro che prima hanno sannato, prima hanno riconosciuto il Messia magari sono stati anche accanto come gli apostoli, come gli discepoli, e poi lo hanno tradito, lo hanno rinegato come Pietro ecco tutto questo accade proprio in questa settimana la più santa tra le settimane per noi cristiani la settimana più importante perché ci mette in quello che è il mistero centrale della nostra fede questo oscillare degli ulivi ci rimanda anche a quella necessità di pace che è nel cuore di ogni uomo, col desiderio di essere in pace con se stessi, con gli altri e con Dio. Quella pace che dobbiamo invocare, che riteniamo importante invocare, soprattutto in questi tempi di guerra in cui nel mondo, in quella guerra a pezzi di cui parla Francesco, ecco, sentiamo proprio forte questo anelito di pace, soprattutto da quelle persone che soffrono di più. Ecco, mi viene di pensare a un testo di Rodrigo Bello che esorta il costruttore di pace ad avere il coraggio di proclamarla, di invocarla. Chiama la pace, ha il coraggio, infatti, di tirare fino in fondo le conseguenze di certe verità. Non ha paura di dire come stanno le cose, anche quando le sue parole rovinano la digestione dei potenti, sono sue espressioni.